Bimbi offre un controllo sulla temperatura senza paragoni. Sensori integrati all'interno del boccale regolano la temperatura con precisione dai 37 ai 120 gradi. Anche le ricette più delicate, come ad esempio il cioccolato temperato, saranno semplici da preparare. Riscaldamento controllato.